Ragazzi, perché chi che mi ha oggi in questo nuovo video, quest'oggi è un video diciamo molto più allegro, perché se non se avete visto il mio video scorso lo lascio sopra in alto a destra e capirete lì il motivo perché oggi è un video allegro, quindi bella raga, quest'oggi siamo in un... In un rispondo... è un eh, tipo di rispondere domande, anzi non è un rispondere domande, è una cosa inventata da un membro della mia crew, ovvero un crazy tag. Infatti questo caso si chiama Crazy Drag, che è stato ammettato da, da, da Crazy Troll, che trovate sempre il link in descrizione di tutti i canali della mia crew. Quindi, se volete iscrivervi, vi potete iscrivere tranquillamente. Però iniziamo subito. Allora, allora, aspetta, prima di iniziare il video voglio dirvi. In alto adesso ho trovato una canzone bellissima, veramente stupenda, fatta da mia cugina E vi consiglio veramente di andarla a vedere. E la, la lascio anche in descrizione. E ragazzi, sentitela veramente perché è veramente figa. Sentitela almeno due volte. Perché la prima non vi istiga tantissimo. La seconda, fidatevi che vi istiga. Perché fidatevi. Se non mi piace non la prendi sponsorizzata, anche perché non me l'ha chiesto lei di farla ma la sto facendo io di mia spontanea volontà. Perché merita tantissimo questa canzone. Quindi. Men, men, men, men. Aspetta, magari poi dicono che non saluto mai di persone nel video Allora, lo tipo nel mio penultimo video Ho salutato delle persone E um, ho salutato delle persone Perché hanno chiesto di essere salutate l'ho Dopo quel video um, Raga, un bordello Un bordello di persone Mi hanno chiesto di essere salutate Quindi io se mi dimentico qualcuno Scusatemi ma Ma vede che sono tantissimi mi diria... Psst, Se mi dimentico qualcuno scusatemi Però non, uh, non ci posso fare niente allora, che, allora, vi metterò qui in sovraimpressione il minuto dove farò il video insieme. Ora è il minuto dove saluto i miei fan. Quindi, raga, vaffanculo. Allora, saluto. Allora, saluto Riccardo Cacciato, Giacobbe Darwin, Marco Platino, Lori Gamer 86D, Erika Bianchi, Jeans Messines, Diamond Denny 2004, The Adventurist, Boia De Mauze, Secchiaroli, Giuseppe Napoli, Babana Potter. Giulia, del canale Spectra Channel, che vi lascio anche quello in descrizione perché è proprio una bomba. Sta ragazza. E poi, regà, ne so troppe. Non mi riesco a salutare. Scusate. E facciamo che vi saluto, saluto tutte le persone che mi hanno chiesto di essere salutate. E un bacione. Oddio, che video devo fare? Ok, sicuro delle domande. Iniziamo subito con le domande La prima domanda è Perché hai iniziato a fare video su YouTube? Allora, sinceramente non mi ricordo per quale motivo ho iniziato a fare video su YouTube Perché sono tre anni che faccio video su YouTube E il motivo preciso non me lo ricordo Però sono quasi certo che il motivo era Mi piace montare i video Anche quando ero, diciamo, tre anni fa Poi perché mi piaceva l'ambiente di YouTube E di come, ad esempio, guardavo a quei tempi Guardavo Stephanie e mi faceva veramente tantissimo ridere e lo prendevo come ispirazione e volevo anche io far ridere le persone, comunque essere importante per qualcuno nell'ambito Nell'ambito tipo YouTube, si può dire, sì. Nell'ambito tipo, diciamo, YouTube a fare i video e quindi ho iniziato, diciamo, a fare video su YouTube. Credo sia questa la risposta, perché non so, certo manco io, però diciamo che la risposta sia questa. Poi, seconda domanda Come mai il tuo canale ha questo nome? Sono, diciamo, quasi tutte le domande che risposi in uno dei miei vecchissimi fuck time Raga, ma è un botto che non faccio un fuck time Se volete un fuck time, raga, un fuck time Arriviamo a 150 mi piace per un fuck time Perché ormai chiede di mi piace a papà Ah, raga, allora Nel video, quello che avevo detto Arriviamo a 150 mi piace per il, coso, il secondo episodio sullo svabo, li hai raggiunti Però lo, lo devo ancora registrare il coso Perché sto ancora sperimentando delle situazioni Imbarazzanti, quindi presto riuscirà Non ve lo dirò quando perché sarà una sorpresa Quindi attivate le notifiche perché uscirà Uscirà, vi dico solo che uscirà Vabbè comunque 150 piace se volete un video fact time Quello poi Vabbè come mai il tuo canale ha questo nome? E Ricky perché mi chiamo Riccardo e per abbreviare metto Rick Righi, E King perché da ragazzino mi chiamavano tutti, eh, mi chiamavano Principino E visto che non sapevo come si dicesse Principino in inglese, perché le cose in inglese rega fanno un botto figo Non sapevo come si dicesse Principino in inglese Ho messo re quindi King, Ricky King e TM semplicemente perché è il nome della mia crew The Most anche se non è solo questo il motivo Anche perché mi piaceva il TM in piccolino Però non sono mai riuscito a mettere il piccolino a fianco al nome Quindi ho messo il TM grande Quindi raga questo qua sono un po' cose... Capito? Poi, terza domanda: utilizzi il tuo nome del canale come nickname dei videogiochi? Ultimamente sì, ultimamente sì. Tranne che per la Play, per la Play mi chiamo Ricky Bieber. Però no, Ricky come vedete ora. R-I-C-H-I-Bieber, proprio Bieber. No, Bieber, no, proprio Bieber. Perché semplicemente perché quando ero un botto d'anni fa, tipo 10 anni fa, no, 10 anni, no, anni fa, no. Vabbè, tipo quando uscì la PlayStation 3. Eh. Mi si questo nome perché raga, Justin Bieber è sempre stato il mio idolo Più profondo in generale E ci sono, raga, sono andato pure al concerto Nel 2011 Ho anche la maglietta, i cuscini, la cravatta E il biglietto me lo servo ancora e madonna, mamma mia. Comunque ora metto Ricky King TM, come nei videogiochi. Però nella play mi chiamo Ricky Bieber come vi ho detto prima. Quindi... Quarta domanda, come preferisci, come preferisci essere chiamato con il tuo, col, con il tuo vero nome e con il nome del canale? È una bella domanda, perché il mio vero nome è Riccardo Benedetti. Però Riccardo Benedetti è troppo lungo, quindi... C'è Ricky... Oh, guarda, c'è Ricky... C'è Ricky... Ma chiamo? Ricky King. Cioè, Ricky King è un po' troppo da ragazzino cioè sentisse chiamare. Oh c'è yeah, Ricky King. Andiamolo a farti una foto con Ricky King. Cioè, mi sembra un po' troppo come presa per il culo, Ricky King. Quindi ti dico, preferisco essere chiamato solamente Ricky, non Ricky King, non Riccardo Benedetti. Pre... Scusalo, Ricky. Mi sento meglio se mi chiami Ricky. Quinta domanda, youtuber Qu... Quinta. Quinta domanda, Ricky. E eh, che cazzo dico io? Youtuber preferito. Allora, youtuber preferito è.. Ehm... Sinceramente non ne ho un preferito, mi piace proprio YouTube tutta in generale, YouTube uh, Italia, YouTube America, YouTube uh, inglese, YouTube rumena, anche YouTube Uzbekistiana. Mi piace tutta YouTube in generale, guardo tutti i video in generale. Sinceramente, allora, guardo YouTube Italia semplicemente perché quando vado alle fiere o quando in generale... Comunque devo rimanere aggiornato su che cazzo sta succedendo su YouTube Italia Però ti dico che mi piace più YouTube inglese Inteso come anche YouTube statunitense YouTube sono eh, però non ho un youtuber preferito Diciamo che mi piacciono un botto in generale i youtuber in generale statunitensi Quanto tempo dedichi a youtube? Dedico un gran bel po' di tempo a youtube Anzi forse anche troppo Perché Perché io prima di fare tutti questi video Li devo pensare i video Poi li devo montare il cavalletto devo montare tutte queste stronzate che vedete di dietro A parte il letto che non ci posso fare niente soddisfatto anche perché non è mio letto Quindi vaffanculo Devo pensare il video Diciamo appuntarmelo perché poi me lo dimentico Sicuro Metti le luci, metti il cavalletto, metti così. Accendo il computer, accendo il programma di, di, cosa? di editing, così me l'avvantaggio, tutto così. Un bel po'. Poi più il montaggio che ci metterò per delle stronzate, così ci metterò due ore. Per cose un pochetto più carine, ci metto anche quattro ore. Settima domanda: che altri hobby hai? Ultra YouTube mi piace. E suonare mi piace. L'ambito DJ producer, perché sono un DJ producer e vaffanculo, avete capito. E anche il coso, diciamo, editing, comunque, videomaker, queste cose così, mi piacciono molto Tutta una domanda, studio o lavori dove? Studio o lavori dove? Diciamo che sinceramente faccio tutte e due, studio, sì, cioè studio per modo di idea. Lavoro, diciamo sì, perché YouTube è comunque sempre un lavoro in generale, anche se non guadagno, comunque è sempre un lavoro perché ci dedico veramente tanto tempo Dove, a casa mia, qual è l'ultimo film che hai visto? Cosa ne pensi? Allora, l'ultimo film che ho visto è stato Stick It, che è un film, uno dei miei film preferiti è veramente stupendo, ve lo consiglio Un film sulla ginnastica, vedrete Sulla ginnastica artistica, specificiamo Vedrete, che cazzo ci fai con la ginnastica artistica? Dico, che cazzo ne so, però a me piace quel film È veramente, raga, è un botto divertente quel film Ve lo consiglio, perché è veramente... E poi, raga, ci stanno un botto di fighe in quel film Quindi se siete maschietti ve lo consiglio Qual è l'ultimo libro che hai letto? Cosa ne pensi? Allora, molti pens... Allora, molti, molti di voi penserete: Ma questo che cazzo legge? Raga, io leggo veramente tanto Non sto scherzando, io leggo veramente... Mi piace leggere, al contrario degli altri maschietti, a ma me piace leggere. Non lo nego, mi piace leggere. però l'ultimo che ho letto Allora, l'ultimo che ho letto è stato Sara di Clive Castler, che è il mio veramente io ve lo consiglio tantissimo Anche se non vi piace leggere Leggetelo Il mio scrittore preferito Perché è veramente una bomba Quello là È proprio un signore paura proprio una bombona Quindi ve lo consiglio Veramente Perché ha dei libri d'avventura A me piacciono proprio in generale Tutti i libri di Qualsiasi genere Però lui regà Veramente una bomba D'avventura E il mitico dei mitici Undeci, Undicesima domanda Sei fidanzato? Ok passiamo All'altra domanda 12 Sapresti descriverti In non più di Di sette parole No Non lo saprei fare Perché non mi giudico non mi giudico Tre parole Tre parole Le altre, altre quattro No, le altre tre, tre. No, le altre quattro ho detto bene No, sì, le altre quattro ho detto bene Le altre quattro non le trovo Non le Non mi giudico Non le trovo parole Set, Ok, ci sono riuscito Sette parole che mi sono descritto Il canale ti ha sfidato alla crazy tag Crazy troll Poi 14 Che sfida deve fare? Crazy troll deve registrare un video con una scarpa sul naso 15 Quali sono i due canali che nominerai per la crazy tag? Nomino la The Most Crew In generale Quindi la mia crew E Michela Bazzarotti per i ragazzi vi spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel mi piace Perché mi piace Arriviamo a 150 mi piace se volete un video fuck time Però per chi non lo sapesse I miei fuck time si chiamano fucking E lasciate un commento Qualsiasi commento voi vogliate Anche dei commenti non appropriati Tipo mi piace più guzza, E se volete rispondete anche voi a queste domande Che ho fatto in questo video Rispondete anche voi perché mi piace farmi i cazzi vostri Iscriviti al canale perché è fondamentale ragazzi, cerchiamo, voglio, allora, cerchiamo di arrivare a 5.000 iscritti nel minor tempo possibile Faccio un cazzo, sono solo più... So più tattica se faccio 5.000 iscritti, quindi sono molto più tattica Poi iscrivetevi tutti i canali della mia crew Allora in alto a destra vi lascio il... In alto a destra? State là? Cioè per me state qua in alto a destra, proprio voi state là Vi lascio il link della canzone di mia cugina, ascoltatela veramente tantissimo perché è proprio... Capito? Per favore Seguitemi su tutti i social Che trovate in descrizione Quali Instagram Facebook E YouTube oh, Penso di sì Penso di sì Ah Trovate anche i miei grafici In giù in descrizione se sì. Qualsiasi cosa Potete anche chiedere a loro Trovate Mi sono anche fatto Un'email commerciale Se mi volete tipo Spedire qualcosa o... o qualsiasi cosa Se mi volete spedire qualcosa Quindi raga Spero che questo video vi sia piaciuto Ascoltate la canzone Perché è veramente una bomba E iscrivetevi fate tutto quello che volete E beh Mi piace Mi piace qualcosa E ancora